Sono Laura Antichi, vi presento eh, Weebly nella versione free, un'applicazione per eh, creare siti nell'ambito della formazione e dell'educazione. Perché creare un eh, sito educativo? Per creare un sito di classe che permetta di pubblicare annunci, creare classi, postare assegnazioni, Importare file, video, immagini, creare riferimenti ad altri corsi Per creare un portfoglio di classe Tenere memoria dei progressi della classe, delle verifiche, dei prodotti, delle lezioni Per creare un portfoglio degli studenti eh, Per mettere in evidenza quello che si è fatto, i propri prodotti, i propri successi, le proprie attività Ora ci colleghiamo al sito www.weebly.com e abbiamo la possibilità o di registrarci o di accedere direttamente. Eh, con la registrazione lo faremo come eh, teacher, come docenti. Io accedo, metto i miei dati Accedi, faccio login e uh, sono nella dashboard del uh, mio Weebly uh, e uh, vedete che ho la possibilità nel, uh, con i miei studenti di creare innanzitutto la uh, classe. Ad class, metto il nome della classe, quarta Seleziono il grado, esempio mh, beh, post secondary, eh, decido se eh, questo sito degli studenti pubblico o privato, pubblico, create class e qui aggiungo con Add Student gli studenti della eh, mia classe, ritorno al l'interfaccia della mia dashboard e aggiungo eh, un sito aggiungi il sito ho la possibilità di scegliere un tema un template tra quelli in primo piano negozio online azienda portfolio personale evento e blog ne scelgo uno tenendo presente che le proposte che mi vengono eh, nuove che mi vengono fatte da Weebly sono responsive, ossia permettono di adattarsi ai diversi dispositivi con i quali accediamo al sito, quindi è consigliabile non scegliere vecchi eh, template. Vedete che ne ho eh, di eh, diversi. Per esempio Uh, tra quelli che mi sono proposti, va bene, scelgo uno a, a caso, un template a caso, uh, questo e beh, tra quelli in primo piano prendiamo quelli in primo piano eh, questo era anche carino Vediamo questo, Scegli. Mi chiede di scegliere un dominio. Utilizzerò un sottodominio di weebly.com perché eh, ho, ho scelto l'opzione del free, di quindi eh, costruire un sito che sia... Um, non a pagamento e gli altri per se volessi registrare un nuovo dominio o collegare un dominio che già possiede, dovrei avere un account premium qui metto eh, un, il titolo del mio sito prova 3 di Laura ad esempio di Laura vediamo se è disponibile me lo dà disponibile quindi il mio sito avrà come eh, intestazione prova eh, 3 di Laura e eh, faccio continua e ehm, qui posso modificare lo sfondo con un'immagine con ad esempio un'immagine, il colore e il video. Ok, quindi eh, eh, posso anche sostituire il layout del, eh, della, eh, della mia intestazione. Posso quindi caricare una foto dal eh, mio eh, computer. O, oppure eh, trascinarla eh, sempre dal eh, mio eh, com, eh, computer Ad esempio, vabbè, trascino una foto qualsiasi dal mio computer E eh, come vedete il layout, l'intestazione è modificata Faccio salva, non è una bella foto, vabbè, era per esempio e eh, eh, poi ho un in compila sempre, ho una barra laterale sinistra e in questa barra ho la possibilità di inserire da questa barra gli elementi, il titolo ad esempio sempre attraverso il trascinamento clicco qui eh, per modificare, questo è il titolo che posso poi formattare a mio piacimento con le opzioni del cambio a colore del um, eh, grassetto eccetera eccetera era già in grassetto okay. posso poi aggiungere ad esempio un divisore un separatore Posso aggiungere del testo, ok, qui clicco per modificare, questo è il contenuto ad esempio, ok, e posso inserire delle immagini, sempre eh, attraverso il caricamento dal computer oppure trascinando le, uh, le foto dal, dal mio computer dal mio computer vediamo una qualsiasi ok, ne ho aggiunto una posso, come vedete posso aggiungere eh, oltre all'immagine una galleria di immagini una presentazione, una uh, mappa, un modulo, un uh, modulo di newsletter, un modulo di assegnazione, un pulsante e un codice embed, ad esempio se volessi inserire del, um, della, esempio, delle slide di, eh, eh, di slide, eh, della slide share attraverso il codice. Um, ho la possibilità di aggiungere una nuova struttura un divisore come abbiamo visto o un distanziatore nei media posso aggiungere mh, dei file posso aggiungere file Guardate. un documento un video youtube un file flash e uh, un, un, un file eh, ho anche delle opzioni e-commerce interessante che posso aggiungere le, delle icone social sempre attraverso il trascinamento e um, le ho messe qui in mezzo e um, posso eh, eh, aggiungere un'indagine un modulo e um, varie funzionalità le, eh, quando trovate delle funzionalità eh, contrassegnate da eh, un'icona gialla vuol dire che sono mm, nel pre, premium e che non eh, possono essere inserite, vedete qui questi media non li posso inserire con queste opzioni Il, queste sono le opzioni base, poi posso in, è interessante che posso aggiungere delle pagine al, al sito eh, che posso visualizzare o, o non rendere visibili con il più aggiungo un'immagine che può essere un'immagine standard una pagina del blog una pagina esterna o un menu non cliccabile aggiungiamo eh, quindi una pagina ad esempio del blog invece, metterò il titolo invece di chiamarla Posso sostituire naturalmente eh, l'immagine eh, di intestazione del blog, posso nascondere questo blog alla navigazione, posso mm, scegliere se an anche non mettere un reader, nessun reader, nel, nel, invece di mettere lasciare questa intestazione, posso anche toglierla. Eh, visibilità eh, lo rendo pubblico come vedete le impostazioni SEO eh, il, non lo chiamo blog tanto per vedere la funzionalità potrei chiamarlo EAS eh, questo blog e eh, come vedete fa in, con, nel momento in cui ho cliccato con, fatto compare la pagina sul, eh, mh, la nuova pagina del mio blog Ritorno, poi posso sempre ritornare in come avete, eh, vedete posso eh, nel cambiare il tema quindi modificare la luce modificare il tema, cambiare il carattere le opzioni del tema o delle opzioni del tema e eh, posso eh, faccio vedere impostazioni soltanto in impostazioni eh, mettere tutti i dati invece del mio sito metterò eh, mettiamo eas eas come titolo e eh, che, che mh, verrà mostrato questo titolo a parte superiore di eh, tutte le pagine poi eh, una volta che ho finito di eh, inserire eh, tutte quante le eh, le funzionalità faccio pubblica e eh, il mio sito con continua ho la pubblicazione del sito e eh, se vado nella poi eh, all'indirizzo che eh, mi dà l'indirizzo posso visualizzare quindi il, il mio sito. Ecco, queste sono le uh, funzionalità.